Naturalmente è molto bello trovarsi qui e avere la conferma che si è nel giusto, che stiamo facendo tutti insieme la cosa giusta. Era necessario farlo, abbiamo cominciato un mese fa, qui ribadiamo questo nostro impegno. Perché fare una cosa giusta? Ma dal punto di vista sociale e dal punto di vista politico. La cosa giusta dal punto di vista sociale sta espresso nella piattaforma, negli obiettivi che, re, che nello stesso tempo esprimono le lotte, le mobilitazioni. Le rivendicazioni che noi abbiamo avanzato, che esprimono esattamente quelli che sono i desideri e i bisogni delle nostre classi di riferimento, gli sfruttati, gli oppressi, la classe operaia, ma i tantissimi giovani senza lavoro, i precari, tutto questo. E questo è il senso anche di questa presentazione elettorale. Noi vogliamo usarla esattamente per dare voce, forza e costruire questo movimento, ma anche una necessità politica, perché sarebbe stato drammatico lasciare che la presunta ricostruzione dalla sinistra avvenisse da parte di personaggi come D'Alema e Bersani, che sono esattamente il nostro problema, sono quelli che hanno creato le condizioni e gestito la sconfitta del movimento dei lavoratori. Che hanno imposto il job, che è saltato l'articolo 18 del, del, dello statuto dei lavoratori, sono loro i responsabili. Pensate che loro, pensare che loro in questa cruciale scadenza elettorale, che attrae l'attenzione di tutti poi tantissimi non andranno a votare ma in qualche modo nello stesso tempo polarizza le attenzioni sul piano politico lasciare che loro rappresentassero una fasulla sinistra sarebbe stato drammatico e questo è l'altro compito, quello non solo sociale ma anche politico che noi ci proponiamo provando a costruire questo percorso. Per questo io personalmente e quanto organizzazione sinistra anticapitalista siamo stati un mese fa e partecipiamo pienamente partecipiamo convinti a, a questo percorso a questo difficile che è nei prossimi tre mesi per le elezioni ma è che è chiaro che ci chiami in causa anche immediatamente dopo perché perché le condizioni della classe lavoratrice delle classi lavoratrici sono drammatiche le divisioni al loro interno sono profonde la manifestazione di ieri è stata molto bella perché ha messo in luce che si può ricostruire l'unità e addirittura l'unità non solo delle classi lavoratrici italiane, degli, ma addirittura l'unità con quel che è il nuovo proletariato eh, migrante. Fondamentale, essenziale, perché la sfida che abbiamo di fronte è esattamente questa, unire al di sopra delle frontiere. Non sono solo al di sopra delle frontiere europee, quelle teri, de, di terra, ma anche quelle del Mediterraneo. Un Mediterraneo che noi sappiamo... Oggi è la tomba di migliaia e migliaia di uomini, donne, bambini ed è una cosa vergognosa, drammatica, di cui un giorno bisognerà chiedere conto a chi ci sta governando a partire dal... dal al ministro Minniti che ne è pienamente totalmente responsabile non da solo, con tutto il governo e con tutte le classi dominanti europee perché oggi l'obiettivo è molto chiaro, l'obiettivo è non far più entrare nessuno, devono morire altrove non importa se vengono schiacciati i diritti sociali e tutto quanto non importa se vengono schiacciati i diritti umani più elementari per questo la manifestazione di ieri con la manifestazione alla frontiera francese è il sintomo di qualcuno che vuole reagire, che dice no a questa barbarie perché la barbarie sono le guerre le bombe tutto quanto ma anche questa morte che vogliono fa non vedere silenziosa dei migranti che provengono dall'africa dalla da dalla, quell'africa che con le nostre guerre con i nostri interventi nostri nel senso non nostri di quelli che sono qui ma nostri dei nostri dominanti hanno scatenato e Qui c'è anche un'altra cosa che è importante dire, credo, eccetera, che è molto semplice. È stato chiesto, tutti andranno alle elezioni dicendo, noi faremo, noi faremo questo, faremo quello, poi faranno altro naturalmente, sia ben chiaro. Io credo che noi diciamo qualcosa di diverso. Noi non diciamo, noi quando saremo lì faremo. Noi diciamo voi farete, noi e voi insieme faremo, perché dobbiamo togliere dalla testa l'idea che c'è la delega, che bisogna avere qualcuno che al posto nostro si mobiliti e faccia dal governo le lotte delle classi subalterne solo quelle hanno permesso delle riforme dei cambiamenti, delle cose positive, noi insieme alle, alle nostre classi di riferimento cioè le classi popolari faremo questo, potere al popolo significa esattamente questo, insieme faremo la battaglia contro la precarietà insieme faremo la battaglia per la casa, insieme faremo la battaglia contro la guerra e non faccio l'elenco di tutte le proposte che noi avanziamo nel nostro programma, questo è il senso della, della cosa, è la grande diversità noi vogliamo costruire un nuovo movimento di massa che sia protagonista del cambiamento senza il quale non è possibile in realtà questo tipo di cambiamento e per questo certo c'è anche il dopo c'è anche la necessità delle risposte politiche delle forze politiche delle diciamo delle generazioni perché il cambio potrà avvenire soltanto con le nuove generazioni io che vengo da una situazione che ha visto negli anni 60 l'arrivo delle giovani generazioni meridionali a lavorare alla FIAT e negli altri posti, ha visto come l'innesto di quelle forze giovani, senza esperienza peraltro, ma con una rabbia dentro, di fronte alle loro condizioni di lavoro, alla catena di montaggio, era un elemento trainante e poteva unirsi con la vecchia esperienza dei lavoratori, che invece avevano già una sindicalizzazione un'appartenenza una politica ed è quando noi diciamo la costruzione dell'unità dei vari settori della classe lavoratrice è anche la costruzione dell'unità tra le generazioni riflettendo sugli errori certo del, del passato ne abbiamo fatto tutti non dobbiamo rimuoverne assolutamente nessuno sono alla base anche di queste sconfitte perché c'è stato dei momenti l'ha ricordato dei momenti in cui era possibile un'altra soluzione un'altra possibilità il nostro slogan era, era è ora e ora il potere a chi lavora adesso è ambiguo dire è ora e ora il potere a chi lavora perché tanti lavoro non ce l'hanno per questo noi diciamo è ora, no, il potere deve essere di quello che lavora in fabbrica superfruttato quello che, di cui non hai il lavoro quello che è precario e non sa se avrà un altro lavoro eh, successivamente infine l'ultima cosa che dico ed è questo. Guardate, i nostri nemici sono potenti, terribilmente potenti. Sono la borghesia italiana, quelle europee, le loro istituzioni politiche e finanziarie, il capitale. E oggi, anche in un momento di grande crisi, attenzione, la centralità è la valorizzazione del capitale è questo contro... al centro di tutto quanto, delle scelte di tutto quanto. Per questo noi quando diciamo ci vuole la sanità pubblica, la scuola, le pensioni decenti, un salario decente, un lavoro per tutti, apparentemente diciamo delle cose razionali, ma perché non sono d'accordo? Come mai? Perché poi le scelte vanno in, tutta... in altra direzione? Perché in realtà a dominare esattamente la valorizzazione del capitale e tutti i governi realizzano questo obiettivo. Per questo vi do una triste notizia, non torneremo ai tempi degli anni 50-60, all'età dell'oro. Oggi il capitalismo non può permettersi più questo, dovremmo riattivare la vecchia lotta di classe, in fondo, contro quelle classi sociali vergognosamente sfruttatrici, contro le loro istituzioni per una ragione molto semplice, perché le nostre vite devono valere più dei loro profitti.